Buon pomeriggio e benvenuti ad un nuovo appuntamento con informazione fiscale. Nell'approfondimento di oggi il tema è ovviamente la legge di bilancio e ci aiuterà Rosi D'Elia. Buon pomeriggio Rosi. Buon pomeriggio a te e a chi ci ascolta. Come anticipato il tema è la legge di bilancio anche se in realtà entriamo nello specifico di alcune delle misure che prendono forma il disegno di legge di bilancio è attualmente in bozza e si appresta ad arrivare in Parlamento per l'inizio dell'iter che poi porterà all'approvazione della legge di bilancio 2023 entro il prossimo 31 di eh, dicembre. All'interno di tale bozza che eh, poi è stata presentata eh, nel corso della conferenza stampa del 22 novembre scorso ci sono numerose misure che spaziano su eh, diversi temi, dagli interventi eh, per eh, il caro energia a quelli sulle pensioni con quota eh, 103 per poi passare invece a quelli sul reddito di eh, cittadinanza in particolare dal 2024 per eh, gli occupabili sarebbe eh, abolito, ovviamente si attendono poi conferme all'interno dell'iter, tra queste misure c'è eh, la cosiddetta misura della flat tax per i dipendenti e in cosa consiste questa misura? Uh, sì, Tommaso, come dicevi siamo ancora in una, in una fase in cui tutto può cambiare, uh, però attualmente uh, facciamo riferimento anche alle dichiarazioni, alla presentazione del pacchetto di uh, misure eh, che è stata fatta dal governo durante questa settimana. Eh, Meloni, parlando del disegno di legge di bilancio a cui ha lavorato oh, la squadra dell'esecutivo, ha citato tre flat tax, l'arrivo di tre tasse piatte. Eh, la misura quindi rivolta alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti rientra proprio in queste tre eh, tasse piatte. Eh, è un po', oh, diciamo come dire, eh, utilizzato in, in senso molto lato la parola flat tax in questo caso, perché eh, consiste, quello che è stato eh, inserito per i lavoratori dipendenti, eh, consiste nella riduzione eh, dell'imposta eh, sostitutiva sui premi di produttività dal 10 al 5%. Innanzitutto quindi bisogna ehm, sottolineare che non è una novità ma si interviene su una norma, su una detassazione eh, già attualmente in vigore. La la novità assoluta di, per chiudere il quadro di queste tre flat tax è sicuramente eh, l'introduzione di un'imposta al 15% eh, sugli aumenti di reddito, quindi la cosiddetta flat tax incrementale. La terza poi riguarda invece il, il regime forfettario, quindi eh, la possibilità di rientrare eh, nel regime forfettario entro il limite degli 85 mila euro e non più come accade adesso, come è previsto dalle norme attualmente in vigore, ehm, entro i 65 mila euro. Se abbiamo visto quindi che eh, sono state annunciate tre tipi diversi di flat tax, alcuni che eh, tornano su interventi eh, precedenti. Eh, Quest'ultima forse è quella, come hai anticipato, che eh, più di tutte eh, deve intendere un concetto molto ampio del termine flat tax. Eh, perché eh, c'è una criticità nell'utilizzare questo termine per questa misura di potenziamento della detassazione per i lavoratori dipendenti? Potrebbe essere sicuramente una buona notizia eh, per chi ha la possibilità di accedere ai che ha diritto insomma ai premi di produttività ma bisogna specificare che non può essere definita come una misura universale eh, per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e già qui diciamo è una prima uh, criticità e una prima differenza rispetto alle altre due che eh, seppur selettive per certi versi hanno una, un raggio d'azione sicuramente più ampio. Dal momento che eh, la possibilità di beneficiare della detassazione è attualmente in vigore e che potrebbe scendere quindi al 5%, eh, è legata al rispetto di una serie di eh, requisiti e condizioni. La condizione su cui eh, porre sicuramente l'attenzione per valutare la portata delle novità eh, è eh, il legame, la necessità di eh, riconoscere questi, queste somme, questi premi di produttività che ricordiamo anche da questo punto di vista devono eh, rientrare e rispondere a precisi eh, parametri e possono essere eh, riconosciute solo in esecuzione di contratti eh, aziendali e, ter e territoriali eh, stipulati eh, con rappresentanti e, associ e associazioni sindacali. Uh, questo diciamo uh, restringe ovviamente il, il campo d'azione della misura anche perché spesso questo iter di uh, chiusura dei, dei contratti e deposito poi uh, in conformità con quanto prevede la normativa uh, prevede anche dei costi per, per le aziende, costi che possono essere tranquillamente sostenuti dalle grandi aziende, ma eh, sono un po' più proibitivi, diciamo, eh, non rendono molto agevole eh, l'applicazione pratica eh, nel caso delle piccole e medie imprese, insomma. Queste sono dunque le ragioni che eh, rendono più difficile quindi utilizzare il termine flat tax per questa misura rispetto alle altre due che abbiamo poc'anzi citato. Eh, ovviamente continueremo a darvi aggiornamenti su questa e sugli altri interventi che poi entreranno nel pacchetto della legge di bilancio 2023 una volta che verrà poi definitivamente approvata e eh, sicuramente ci saranno aggiornamenti fino a fine anno ma molto probabilmente anche dopo eh, intanto ringrazio Rosi per l'aiuto in questo approfondimento e ringrazio tutti coloro che eh, continuano a seguire il canale YouTube di informazione fiscale e a leggere gli approfondimenti. Per chi volesse eh, ulteriori informazioni riguardo a questo tema, vi invitiamo a leggere l'articolo che è in descrizione del video e che si intitola appunto Bonus Dipendenti, come funziona la detassazione che il governo chiama flat tax. Per questo appuntamento dunque, è tutto e al prossimo approfondimento. Arrivederci!